Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning in GTA Online. Allora oggi andiamo a vedere la nuova auto che è stata rilasciata da Rockstar è una sportiva classica, mi sembra che sia una sportiva classica, è la Comet ragazzi, è la Comet diciamo che assomiglia moltissimo comunque a una Porsche, una Porsche classica, non Porsche moderna diciamo che è carina come auto e anche spinta, anche veloce l'ho provata e non mi dispiace come auto devo dire la verità anche se esteticamente secondo me lascia un pochino a desiderare però eh, ognuno ha i suoi gusti quest'auto costa 1.145.000 ragazzi, è la Comet SR e nulla Andiamo a modificarla, vediamo che esce fuori da quest'auto, ragazzi. Allora, in primis metterò un colore che si addice a quest'auto. Vediamo che si addice. Eh, intanto andiamo a vedere tutte le varie modifiche. Allora, parto eh, che comunque la farò un'auto monocolore, diciamo con un colore solo. Ovviamente un perlescente perché sennò che cazzo le macchine senza un perlescente e nulla, e vediamo un attimino. Non voglio mettere parti esagerate perché comunque a me alettoni, pezzi in carbonio, cazzi e mazzi non è che mi piacciono molto. Quindi eh, cercherò di fare un'auto abbastanza contenuta, come state vedendo. Ecco, devo dire, mi aspettavo, non so, qualche presa d'aria, qualcosina in più, però va bene. Come neon, vediamo di mettere... Allora, io già ho una mezza idea di come farla, ce l'ho, quindi metto questo neon qui, verde, acqua, verde, vetta, che cazzo è, eh? Che penso che si addica molto al colore che farò, diciamo allora vediamo vediamo qui allora ragazzi innanzitutto io vado a mettere un bel metallico e metto questo qui ragazzi e poi ci andrò ad applicare ovviamente un perlescente un perlescente che riprenderà eh, automaticamente la diciamo il, il neon mettiamo una bella targa allora lo sapete tutti come applicare il perlescente sui metallici insomma quindi non è che devo stare qui a spiegarlo comunque c'è un video sul canale come applicare i perlescenti eh, su tutti i colori quindi potrete andare a guardare anche quello e mettiamo un perlescente ragazzi comunque verde benzina cambiamo lo spoiler vediamo un attimino che esce fuori io eh, vorrei tirare fuori un colore camaleontico no? vediamo qualcosa di, di carino anche se fuori è notte comunque il colore eh, l'ho già provato su altre auto quindi è abbastanza bello Cerchio, ci mettiamo un lega o qualcosa del genere vediamo un attimino ed eccola qui ragazzi allora a prima clip non sembra nulla di di particolare niente di che anche perché come ho già detto è notte quindi non si vede molto questa perlescenza questo colore di giorno fa la sua porca figura ragazzi però a me giustamente quando devo fare una modifica alle auto mi capita sembra notte non si so sa perché mi capita la notte comunque eh, vabbè in sé l'auto ragazzi non è neanche brutta Almeno come l'ho fatta io non è brutta ecco eh. Se avessi cambiato sto cazzo di fumo eh, Un colore un po' più tenue Però va vabbè, bene vabbè anche questo ragazzi Come dicevo in buona sostanza l'auto non è male Per il prezzo che costa Diciamo che se avete i soldi li potete anche spendere per l'auto perché è abbastanza carina però comunque rimane sempre eh, diciamo su quella categoria no sulla categoria porsche eh, i modelli della comet bene o male sono tutti quelli e quindi alcune volte rockstar è un po' deludente su questo punto di vista in questo punto ragazzi diciamo che si vede un tantino meglio la verniciatura diciamo che è anche abbastanza bella secondo me, poi i gusti sono gusti. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.